Allora, Elvira Marinelli, presidente del comitato ribelli di Montagnano. Avete organizzato questo sit-in per dire di no alla biogas e biometano. Quali sono i rischi di, un, di una centrale del genere? Beh, I rischi di una centrale, intanto questa che vorrebbero costruire a località Tordibruno, Tor è la più grande del Lazio e dovrebbe caricare circa 317 tonnellate al giorno di materiale. E chiaramente è una struttura di compostaggio anaerobico per cui sprigiona eh, batteri, eh, modulino, formaldeite eccetera, quindi dannosi per la salute, senza poi contare che il digestato cosiddetto incompostato eh, poi viene distribuito per concimare i terreni e anche questo contiene forme batteriche altamente tossiche non è stata ancora presa l'ultima decisione però l'ultima decisione sarà presa a ottobre allora esatto l'ultima conferenza dei servizi verrà, verrà fatta il 30 ottobre ora in tutte le precedenti conferenze il Comune praticamente non si è mai presentato, per cui sono andate tutte a voto e la, la ditta praticamente eh, quest'ultima conferenza eh, si avvarrà del silenzio assenso, quindi se il Comune non si presenterà con un assenso o un dissenso, loro cominceranno a costruire. Non vi hanno mai ascoltato, nel senso è stata la prima manifestazione che fate? O... Questa è la prima manifestazione che facciamo, sì. Però avete, cioè avete fatto altre richieste, avete manifestato in altro modo? Beh, noi punto... alle conferenze dei servizi abbiamo sempre protestato, e tra l'altro anche alla commissione urbanistica abbiamo portato i nostri chimici e ingegneri per cui hanno fatto presente la pericolosità di questo impianto. Quanto è pericoloso questo impianto per la salute? Eh, eh, per la salute è altamente pericoloso. Come, eh, no, come ho detto prima, eh, rilascia nell'aria questi batteri altamente pericolosi per la salute e anche per, per i terreni. E verrà costruita in una zona abitata? A 300 metri da, da un nucleo abitato, di circa 170 famiglie. E se dovesse essere costruita, insomma, se dovesse passare, che cosa avete intenzione di fare? Ma, eh, noi cercheremo in tutti i modi di ostacolare questa costruzione. Eh, chiaramente nelle forme che la legge ci, ci impone. Però faremo del tutto chiaramente per non far distruggere questa mega centrale. Il Parlamento cercherà di chiarirvi anche questi aspetti. Quindi, qui in questo territorio sta per arrivare la proposta di un altro impianto, tipo questo e così via. Aprilia è una tragedia, due già funzionanti, uno di Acea che eh, un paio d'anni fa ha fatto un paio di morti tra gli operai avvelenati dai gas benefici prodotti dalle zozzerie che stanno dentro a sti impianti, del bio non c'è niente. Cioè, cioè, bio è soltanto uno specchietto per eh, fregare le persone e fargli credere che quello che si combina là dentro sia compatibile con la vita e con la nostra salute ma non è assolutamente così quindi insomma l'allarme è veramente molto alto in tutto l'agropontino da Anzio fino a Pomezia passando per Gallicano visto ci sono degli amici di Gallicano anche lì svariati progetti sempre biogas, biometano e così via è veramente uno... Insomma, sul sito della Regione Lazio abbiamo visto più di 300 proposte di impianti di questo genere sparsi su tutto il territorio, che se uno si fa un attimo due conti sono assolutamente perizie che servono per impedire che questi impianti vengano costruiti, qua presenti vi spiegheranno tutto in maniera molto più dettagliata di quanto posso fare io. Però è quello che è sicuramente da segnalare, che l'allarme è altissimo in tutta la zona. Aprilia, Anzio, Castelli Romani, cioè, ovunque vai, questa rotta purtroppo oh, fa gola a molti. Il motivo sono gli incentivi pubblici alla produzione energia elettrica. La energia elettrica prodotta da questi impianti viene pagata profumatamente di più da tante altre strutture, dall dal, dalle centrali ad acqua e quant'altro. E quindi imprenditori di tutti i tipi ci stanno fiondando su questo mercato cercando di accaparrarsi questi incentivi che sono ventennali, trentennali. Allora io solo per fare una storia eh, storica proprio su, su questo impianto ehm... Il progetto è stato presentato sul tavolo del sindaco a novembre del 2014. A fine maggio, inizio giugno, sono iniziate le conferenze dei servizi che noi chiaramente abbiamo saputo solo dalla seconda conferenza perché è stato fatto tutto nell'assoluto silenzio. Eh, alla conferenza dei servizi però, alla seconda, non si è presentato il Comune, quindi eh, la SovEnergy è tornata indietro. Hanno eh, programmato un'altra conferenza dei servizi, anche la terza è andata a vuoto. Chiaramente la SovEnergy era abbastanza eh, innervosita da questo, ma comunque il Comune non si è presentato neanche la terza alla fine verso la fine di settembre metà settembre ehm, c'è stata la penultima conferenza dei servizi il comune ancora non si è presentato e la SuvEnergy ha eh, praticamente imposto eh, di datare l'ultima conferenza dei servizi al 30 ottobre e se anche questa volta il Comune non si presenterà, loro metteranno la prima pietra ai lavori avvalendosi del silenzio assenso, quindi, eh, quindi loro dal primo novembre possono partire con i lavori. Oh, ehm, nel frattempo ehm, praticamente le commissioni non si sono quasi mai riunite se non il 15 settembre eh, doveva esserci no, la prima il 10 settembre si doveva riunire la commissione urbanistica insieme a quella ambientale l'ambientale non si è proprio presentata e l'urbanistica eh, cioè, praticamente ha trovato eh, dei politici eh, abbastanza eh, Inesperti non sapevano eh, le criticità di questo impianto e hanno chiesto a noi cittadini di portargli degli esperti. La seconda conferenza dei servizi eh, che c'è stata il 15 settembre, anche lì purtroppo i nostri tecnici che avevamo invitato erano impegnati da altre parti. Per cui abbiamo trovato un'altra volta eh, i nostri politici impreparati e l'unica cosa che hanno, hanno fatto è lanciare una modifica al regolamento edilizio eh, proprio per questi impianti eh, che porterebbe la distanza minima a 500 metri per le abitazioni e a un chilometro per le scuole. E per gli uffici pubblici che però chiaramente deve essere approvata dal Consiglio Comunale. Il primo ottobre è la terza, la terza commissione urbanistica. Eh, questa volta c'erano tutti: consiglieri, assessori, i dirigenti, i cittadini e anche i nostri esperti. Abbiamo chiaramente. Eh, ha analizzato e sviscerato le criticità di questo impianto, eh, l'architetto Tomei, che è responsabile del servizio territorio, ha presentato un rilascio di parere di competenza dove è stata eh, chiesta ulteriore documentazione alla Sovenergi. Ora, eh, ieri doveva esserci un'altra commissione urbanistica. Non c'è stata per, per un problema, dicono, del Presidente e probabilmente si farà lunedì. Nel frattempo alcuni consiglieri, hanno presentato, eh, consiglieri della maggioranza hanno presentato una mozione proprio per questi impianti. e Anche loro sono d'accordo sul no al biogas. Ecco, questa è proprio una piccola storia. Chiaramente noi... Eh, abbiamo partecipato sempre a tutte le conferenze dei servizi a tutti i consigli comunali eh, però la situazione è questa adesso lascio la parola a Aldo che non vedo eccolo, ok buonasera allora io direi che eh, vabbè fatta la panoramica su quando è cominciato tutto io entrerei immediatamente nel merito di quello che ci propone sta gente la società come è stato detto si chiama Suvenergy e vanta, perlomeno si vanta di proporre qualcosa a basso impatto ambientale cominciamo a vedere in che consiste questo basso impatto ambientale perché ci stanno due aspetti primo che non è vero Secondo che c'è anche un risvolto che, se vogliamo, interessa direttamente anche chi coltiva terra in questi territori. Allora, là c'è scritto, addirittura sulla relazione paesaggistica, che è stata firmata da un un'agronoma, che è quella che, in sede di conferenza dei servizi, rompe scatole sistematicamente, minacciando di qua e di là appena uno apre bocca. Allora, lì c'è scritto... Che tra i prodotti che entreranno ci stanno sanze, sauce della lavorazione dell'olivo, vegetali vari, ma io non avevo fatto caso bene a che cosa fossero questi vegetali vari. Poi naturalmente c'è sta siero di latte, poi ci stanno eh, altre cose, diversi tipi di cose che loro considerano non rifiuti ma scarti agricoli in quanto tali a bassi impatto ambientale. Allora c'è subito questo problema. Apprendiamo da quello che dicono loro che lavoreranno una certa quantità di migliaia di tonnellate di biomasse che derivano da campi coltivati entro un raggio dei 30 km. I quali campi coltivati non saranno più coltivati per produrre cose di cui noi ci nutriamo, come qualsiasi campo agricolo, saranno esclusivamente campi dedicati allo sfruttamento energetico delle biomasse. A questo punto loro coltiveranno sorgo, tabacco, altre cose che addirittura neanche dicono esclusivamente a questo scopo e siccome sono bravi faranno anche le rotazioni ma poi sono ancora più bravi così abbiamo capito che fine fanno alcuni rifiuti che producono cioè noi abbiamo appreso che quei campi che loro utilizzano a fini energetici saranno concimati tra virgolette con le schifezze che escono dall'impianto queste schifezze si chiamano digestato e percolato cioè in pratica, vi faccio un minimo insomma, di chiarimento su quella che è la tecnica, la tecnica praticamente si basa sulla digestione anaerobica, cioè in pratica tutte queste biomasse vengono digerite in assenza d'aria, così facendo si sviluppa un certo tipo di batteri che dopo un certo numero di giorni o settimane sviluppa metano. Ah o almeno dovrebbe sorgere in località Caronti proprio a fianco alla fiamma 2000 l'incidente rilevante è quell'incidente che può purtroppo capitare capita, ce lo dimostrano le cronache dove a catena un incidente ne provoca un altro pensate cosa potrebbe succedere in località Caronti se un incendio dovesse poi arrivare alla fiamma 2000 o viceversa si parla di Migliaia di tonnellate di gas propano liquido da una parte e migliaia di tonnellate di gas, biogas in questo caso, dall'altra. Una sorta di reazione a catena che sarebbe inarrestabile, eh, speriamo che non debba mai succedere. Invece a in Montagnano il problema potrebbe essere causato dallo sversamento di, delle vasche che conterranno il digestato, cioè quella parte più dannosa di tutto il processo che dovrebbe poi essere trasformata in un ammendante agricolo. Ma fin tanto che non è tale, è un inquinante pericolosissimo. Se, disgraziatamente, come i tecnici ci insegnano, quelle vasche dovessero cedere per corrosione dei ferri che, co che contengono il cemento armato, nel momento che la centrale è situata su una collina, su un declivio di circa 21 metri di dislivello rispetto al fosso, nonostante il fosso sia distante 150 metri, il percolato come una sorta di slavina o di lava arriverebbe immediatamente lì e da lì direttamente al mare. E questo è quello che si rischia in questi, in questi impianti. Ecco cosa intendo quando parlo di rischio di incidente rilevante. Poi mancano altre cose in questo comune che spero che prima o poi qualcuno si prenderà a carico di realizzare, ovvero un regolamento, un vero e proprio regolamento che imponga le distanze minime di questi impianti dall'abitato. Subenergy sorgerà a 90 metri di distanza, avete capito bene, 90 metri, rispetto a un'azienda agricola grandissima che tra l'altro mi risulta che produca eh, vitigno trebbiano che viene utilizzato per il vino DOC prodotto in quest'area che credo si chiami Donnardea ecco se questo fosse vero e lo appurerò la prossima settimana andando lì sul luogo a intervistare i proprietari di quell'azienda questo già basterebbe a bloccare l'impianto perché l'impianto non può sorgere in aree agricole protette da DOC DOP o cose di questo genere diciamo che ci ne sono tante di cose che potremmo fare a livello comunale e un'altra di cui si parla sempre è una variazione al regolamento edilizio. Questo potrebbe normare, visto che c'è un voto legislativo in regione per quanto riguarda queste centrali, la loro localizzazione e darci una mano. Io spero che il nostro comune si muova e si muova presto perché sono due anni che spingiamo per ottenere tutto questo. Siamo già arrivati a tre centrali in loco, perché non scordiamoci che c'è una pomar già funzionante da tre anni circa, una pomar che interessa con i suoi affluvi non soltanto la nuova Florida, ma anche arriva fino al mare, fino a Torvajanica. Questa interferirà, perché è distante meno di 4 km con la bio, Biovis, che arriverà fin qui, fino alla Rocca, dove siamo adesso, perché sarà, è distante da qui soltanto 2,5 mezzo. E arriverà anche a Pomezia, la quale Pomezia ci scambierà il favore con la sua Coggea e insieme alla Suvenerci copriranno tutto il territorio a sud-est di, di Pomezia e tutto il territorio di Ardea. Nettuno non sarà risparmiato, nemmeno Anzio, perché anche lì ci sono progetti che sono stati presentati. Ecco, questa è la situazione. Questa è la situazione di cui dovete tener conto, questa sera quando tornando a casa guarderete in faccia perché vedo molte persone di una certa età, i vostri figli e i vostri nipoti. Grazie.